Benvenuti, questo è un appuntamento di mestoli con il passaporto, abbiamo chiamato così. Noi qui siamo allo spazio disponibile, tre eh, modi per autodefinirci. E Noi siamo piccoli, prossimi e continui, ce lo siamo detto più volte, cioè siamo piccoli perché è piccolo il posto. E prossimi perché siamo di facile accesso, è facilissimo utilizzare qualcosa qui, basta chiamare Emma o venire. Tra tante piccole esigenze c'era chi aveva bisogno di fare, che ne so, la lezione privata, di matematica, chi il corso di yoga il laboratorio di ceramica tre ore fa qui in questa stanza era un po' diversa perché c'era un tavolo al centro e tanti ragazzi che, che lavoravano e modellavano la ceramica parleremo della cultura albanese io chiudo qui, quindi questo è l'ottavo appuntamento di Messoli col passaporto che è uno degli eventi che noi abbiamo organizzato quest'anno e oggi si chiude con l'Albania qui abbiamo due docenti che abbiamo invitato, sono esperti di cultura albanese, eh, l'antropologo Donato Martucci e eh, eh, eh, la professoressa Monica, Regin, docente di eh, lingua e letteratura futura. Dottana, futura. e cultura albanese all'Università del Beh, Innanzitutto il titolo eh, che avevamo scelto era Vergine e Vampiri, no? un titolo un po' spiazzante <ride> e anche un po', se vogliamo, così esatto. provocatorio, ecco. Provocatorio di quello che in realtà eh, si crede di capire, di conoscere di queste culture, specialmente delle culture dei Balcani, che, che spesso sono viste in maniera con pregiudizi, no? con i paraocchi, secondo stereotipi. Ecco. Il concetto che abbiamo noi di vampiro viene sicuramente da Brian Stoker no? eh, con le, e tutta naturalmente la filmografia che c'è stata negli ultimi cento anni, direi. Devo andare a, fare, a macinare al mulino, il turno per andare a prendere l'acqua complesso di norme così ordinarie che eh, a un certo punto un francescano all'inizio del Novecento ha raccolto nella voce delle, delle persone e ci ha fatto un libro, l'ha chiamato Canoni Lec Ducagini, ma queste norme tramandate oralmente erano fluide, cambiavano, si adattavano ai posti e si adattavano anche al tempo, in molti posti sono anche scomparse perché col passare del tempo sono state sostituite da norme differenti e c'è anche un'altra raccolta che si chiama Canudis perché che riguarda una zona al centro dell'Albania dell mentre queste sono più a nord lo metti la farina con un po' di burro e olio olio di girasole lo metti dopo a friggere bene fino a quando prende un colore marrone dopo metti il zucchero dopo il zucchero metti l'acqua dopo lo devi mischiare 1994, avevo 13 anni, stavo in attesa del mio prossimo incontro, l'altra parte del mare. Accanto a me c'era mia madre, che lei pensava di decorare i miei capelli. Aspettavo mezzanotte, molto emozionata. Erano un sacco di persone. Si parlavano non di numeri, di cifre, ma io non ricordo, ricordo solo tante forme di dettagli diverse. Dove andiamo mamma? Dove andiamo? Non ti preoccupare, andremo in Italia. Andremo in Italia. E tutti in fila indiana, uno per uno. Avanti, avanti! Non c'è tempo! Veloci! Mamma, dov'è la nave grande? Quella nave grande! Sì, quella di Titanic con un sacco di luci, un sacco di festa! Non lo vedo, dov'è? È lì! È lì! Quella. Quella piccola ciambella sì, una ciambella in fondo al mare eravamo immersi dentro nell'acqua però non importa dovevamo andare nell'altra terra mi ricordo quelle urla quelle urla la ero completamente bloccata signora ma che cosa lei sta facendo? il suo maschietto è veramente carino per essere maschietto accompagnatore ci ha pensato bene quindi prende mia madre e lo butta giù non c'era più tempo per niente mi tirano su e mi sbattono sullo scoglio a me e altri come me dovevamo soltanto sopravvivere, quindi scappare correre, scarsi con quelle robe bagnate, congelati da morire senti sotto i tuoi piedi che ti bruciano era passato tanto tempo nell'acqua arriva leggermente l'alba E ci si poteva guardare un po', ma solo un po'. Avanti, destinazione, stazione, Lecce, destinazione, bosco, destinazione, eh, eravamo pochi, e eh, mi lasciano a Lecce. Come si fa ad avere un qualcosa quando stai perennemente con i pagari nel mano a viaggiare, a da una stanza all'altra, da una casa all'altra, da un quartiere all'altro. Io ci sono e ce l'ho fatta.